Amici e amici miei, dove siete ora che lei, non vive più con me, ormai tre giorni e Dio sono fuori, sai. Su questa panchina di New York si vede tutto il mondo, con i colori commerciali ed io rido e non mi pasto più pensieri al sole poi cambio parole ai manifesti e guardo in su dove il cielo è sempre là ad osservare la città con gli alberi imponenti e ad E là è là e non se ne andrà almeno lui lo so che è sempre là Tiene compagnia come quell'uomo nero che faccia Sarà che in questa città qui grattacieli come Paraochi hai la necessità di un open space e guardi in su E vedi l'infinito da oltre le stelle E di più sopra la mia tristezza vita o di ironia, sopra gli amanti nei motel sopra i vestaggi e gli omicidi, il cielo è là, non muove un dito non ce l'ha, ma sorbe poi riversa finché ce la fa, e un po' di tempo fa, non c'è riuscito e si è bucato di là. Qui ci piace farci male O studiare da dottore Per guarire i deboli che qua Non ha nemmeno identità un'altra possibilità Di stare al mondo come te Uguale a te Mentre l'aria porta via L'odore dei freni degli ingorghi nevrastenici Ed io sono qui che penso tanto a lei Che questa mia tristezza sai Se guardo il cielo è così piccola che dai È stato bello star con lei E ancora ricomincerei A costo di questa tristezza senza lei